Ok, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi vi mostro quanto è forte sto scudo È molto resistente Anche contro i boss Ora proviamo un attimo questi... Cosi qua che si credono di essere forti Cioè guardate là, guardate, guardate No ma è buonissimo Anche contro cavalieri a cavallo Ma sto scudo è buonissimo Quindi oggi vi spiego anche dove trovare questo magnifico scudo ha anche una bella skin sopra, veramente molto bella. La skin dell'albero. Eh, l'albero, eccetera. Eh allora, il posto è quella zona. Quindi, ragazzi, dovete fare moltissima strada. Io ho ancora altri punti da esplorare, però... Si trova in questa zona. Adesso vi porto là, direttamente. Scendete da questa parte. Mi raccomando, fate attenzione a sti cosi. Dall'aspetto... Sì, sembrano scarsi, ma ragazzi, veramente, questi cosi fanno paura, fanno paura E sono anche velocissimi a correre Guarda, sentite un po' che suono fanno È inquietante Ok, si trova in queste rovine io non ricordo molto bene dove esattamente Però si trova in queste rovine Qui troverete anche un dungeon Quindi all'interno di questo dungeon troverete anche Non mi ricordo molto bene Ma ho una spada o qualche talismano qua sotto Non ci fate caso sti cose. <ride> allora Si trova esattamente qua questo è il posto, sì, sì, sì, questo è il posto. È questo. Qui troverete qualche incantesimo e anche uno scudo, come quello che ho sulle spalle. Quindi, ragazzi, è fatta. Avete trovato lo scudo? Questo scudo è veramente bellissimo. Anche leggero, ve lo devo dire. È molto leggero, sto scudo, e molto resistente. Quindi, grazie a tutti per questa visione, ragazzi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.